Antonio Banderas, grave lutto per l'attore, è morta la madre. Antonio Banderas ricorda la madre sui social. Il famoso ed amato attore, regista, produttore cinematografico e doppiatore spagnolo, Antonio Banderas, ha dovuto affrontare il dolore causato dalla morte della madre lo scorso 4 novembre. Banderas, nelle ultime ore ha voluto ricordare la madre sui social, postando una foto della donna in bianco. Questo il messaggio dellattore per la madre Ana, alle 6 in punto di questa mattina, la nostra cara madre Ana Bandera Gallego ci ha lasciati per sempre. Possa Dio riservarle il posto che merita. Grazie a tutti voi per l'appoggio e l'affetto dimostratomi. Grazie per gli abbracci. Ne invio uno grande da parte di tutta la mia famiglia. Il nome d'arte di Antonio Banderas deriva dal cognome della madre. Antonio Banderas era molto legato alla madre Ana. Proprio per questo ha deciso in passato di utilizzare il suo cognome come nome d'arte. Nonostante il dolore per il lutto della madre, Banderas è tornato da poco nei cinema d'America con l'Action Act of Vengeance.